Ciao, sono Marco e sono a passeggio in questo boschetto fresco perché è mattina presto comunque, non per la stagione insieme al fedele amico a quattro zampe, dove sei? vedere... Voglio condividere con te questa mattina un concetto che ci porto attraverso un esempio, come quasi sempre. Ieri stavo guardando su YouTube una persona che insegna a fare dei nodi, c'erano delle mani che facevano vedere come annodavano una corda ed è una cosa estremamente affascinante, quella dei nodi credo si possa definire una vera e propria arte, c'erano dei nodi fatti molto bene, pratici, non so perché mi piacciono i nodi e mi sono rimasto molto affascinato devo dire, volevo imparare un nodo in particolare, l'ho visto molto bello, bello però per imparare a farlo ho dovuto prendere una corna e provarlo, non basta che io lo vedo, devo provarlo, o meglio posso attraverso la teoria capire che è possibile farlo, ma se non lo provo non è detto che io ne sia capace di farlo, quindi ho dovuto per forza praticare, altrimenti non vado a fissarlo nella mente, questo per dirti che tutto quello che noi abbiamo imparato a fare lo abbiamo imparato facendolo la teoria non basta devi praticare con la pratica vai a fissare in maniera quasi indelebile no possiamo dire anche indelebile con la pratica possiamo andare a fissare in maniera indelebile nella nostra mente quello che vogliamo imparare a fare ovviamente se è qualcosa di pratico non la storia ovviamente ma qualcosa di pratico sì, funziona in questo modo e ti dico che in maniera indelebile perché devi tentare di rifarlo ogni volta, devi riprovare e riprovare, ecco perché è indelebile, perché se non la provi la perdi, è un po' come una lingua, se non la parli la perdi, il nostro cervello è un po' come un muscolo, o meglio funziona come un muscolo anche se non lo è, se non lo eserciti, se non eserciti delle capacità le perdi, quindi tutto quello che abbiamo imparato a fare lo abbiamo imparato facendolo questo per dirti anche che un grammo di pratica non vale, anzi vale molto di più di una tonnellata di teoria. Bene, spero di poterti essere stato utile con questa mia pillola formativa, voglio continuare la mia passeggiata insieme a fedele l'amica a quattro zampe che ha appena imboccato un sentiero che di solito non facciamo, forse mi sta dicendo seguimi, non lo so, non mi resta che salutarti con un abbraccio. Andy, what are you doing?